Allora, salve da Italia Azzurro 4 Victor Quebec. Sierra vinco quasi sempre, è quasi che mi frega, andremo a fare il non l'unboxing, come dicono gli youtuber famosi, ma il descatolamento di un apparato RTX. Dunque, made in Cina. Il coltello ce l'ho. Sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Coltellino ce l'ho, ha impiegato esattamente 14 giorni in spedizione ordinaria. Vediamo un po': nella busta non c'è niente. ha ah, gli occhiali, che se no vedo un belino, un elastico. Questo. e Questo questo l'apparato radio è qui, Niente, bisogna tagliare allora, fatto il, tra virgolette, descatolamento dell'apparato, eh, si nota subito che le dimensioni sono molto, molto piccole, eh, circa 10 cm x 7 e uno spessore sì, intorno a 2 cm. Allora, nella parte superiore abbiamo il connettore per l'antenna, eh, tipo BNC, eh, i due ingressi, eh, ingresso e uscita, cuffie e eh, microfono e tasto CW. Tra questi, abbiamo un, una piccola griglia e il microfono interno. Sulla parte laterale abbiamo una rotella una rotellina che può essere azionata sia per eh, rotazione, se no non si chiamerebbe rotella, che per pressione per selezionare. Nella parte frontale lo schermo, eh, il tasto di accensione e spegnimento, no il tasto di accensione è il PTT, io sinceramente non ho ancora trovato la modalità di spegnimento dell'apparato un tasto menu per scorrere le varie funzioni anche con la rotella la rotellina e il tasto exit per uscire dal menu sulla parte sottostante abbiamo eh, l'ingresso per l'alimentazione come scritto 915 eh, corrente continua ovviamente positivo al centro e eh, il tasto il foro di programmazione del, dell'apparato o di controllo remoto o di eh, modi digitali. Sul retro abbiamo un QR code che non è leggibile, ho provato, non, non riesco a leggere questo QR code, proverò con un altro telefono. E abbiamo alcune indicazioni sul, sul funzionamento, MCU penso che sia la velocità del processore, e, mentre 27 MHz presumo che sia la frequenza di riferimento del, dell'apparato indica una versione del software e dell'hardware e poi qui abbiamo interessante un'indicazione delle bande 40 20 15 10 quindi un quadribanda dimensioni molto molto piccole non finirò mai di ripeterlo proviamo ad accenderlo. allora ok per l'accensione premo il tasto power Ok, eh, sono sulla banda dei 40 metri, LSB, ho l'indicazione in alta destra del segnale, spostando, ruotando la rotellina cambia frequenza. E se, se mi consentite la qualità dell'audio eh, rispetto agli altri apparati cinesini non è neanche disdicevole, non è neanche proprio completamente negativa. Consideriamo sempre che ha un altoparlante di una dimensione di circa 2,5 cm metro, forse, pollice cioè 2 cm ok, eh, vediamo le caratteristiche del menu, allora premendo il tasto menu, entro in modalità menu, eh, la prima voce è il volume, premetto subito che tante voci del menu mi sono sconosciute, manca il, il manuale, sarebbe, sarebbe interessante trovarlo, allora intanto ne approfittiamo, Seleziono ancora il tasto menu, entro dentro la voce volume ecco, e abbasso il volume con la, il, la rotellina. Riprimo il tasto menu e ho, esco dal menu e ho impostato la, la, il valore. Riprimo il tasto menu e iniziamo a scorrere le voci. 2 è il modo. Entriamo nel tasto menu. LSB, USB, CW, FMAM, cioè FMAM, FM AM. Eh, Torniamo in banda laterale perché exit. Ok. Filtro. Banda. Ecco, questa è una cosa interessante quando abbiamo letto il retro del, dell'apparato mi indicava quattro bande se non ricordo male 40 20 15 10 entro nel menu banda dei 40 metri ok 60 80 160 andiamo giù 30 20 17 15 12 10 sentiamo i relè che scattano 6 dieci, dodici, quindici, diciassette, venti, trenta, quaranta, exit. Restiamo sempre nel menu, uh, UFO, RIT, eh, controllo di guadagno, eh, noise reduction penso attenuatore attenuatore 2 gli smeter ho, ho varie possibilità per eh, la rappresentazione delle smitter. o eh, il classico il segnale santiago consentitemelo eh, 9 9 più 10 eccetera come l'ho impostato io oppure in db oppure con barra grafica ritengo che il più comodo sia questo una cosa, rispetto ad altri cinesini, nel menu di impostazione del, eh, ci sarebbe c'è di solito anche l'indicazione dell'SWR. In questo apparato non c'è il misuratore di SWR. CV decoder e poi tutto questo che riguarda il CV Vi saluto il box: eh, Noisegate, TX Drive, Mox. Il messaggio di cq eccetera ecco questa è la frequenza opa, ecco qui, la frequenza di riferimento su cui eh, viene eh, si può calibrare eh, la frequenza del, dell'apparato allora exit perfetto torniamo indietro Menù. dunque eh, durante il... non voglio rispondere alla chiamata perché mi dispiacerebbe non sono in contest Uh, dunque durante il funzionamento dell'apparato, premendo semplicemente il, uh, uh, la rotellina di comando, modifichiamo il passo dell'apparato posso andare anche in megahertz, eh, direi che è una cosa interessante Eh, il passo, lo step, lo decido da menu. Quindi. Siamo alla provincia, Quindi anche con modulazioni molto alte. Grazie, ciao, buon domenica. Ciao, grazie. Cicco Contest Italia 6, o opera Charlie Webster Contest. Non distorce più di tanto. Anche piacevole l'ascolto metterò qualche spezzone di qso magari la qualità del video sarà un po bassa perché sono stati fatti al volo ripeto mi dispiace fare delle prove durante un contest che poi magari mi dimentico di inviare il log ed è una cosa sempre antipatica si figura male la potenza dell'apparato misurato con eh, un wattmetro della IESU, non è un verde quindi prendetelo un po' con, con le pinze, con le molle, è circa due watt e mezzo questo io l'ho misurato più o meno su tutte le bande, Ah, altro discorso il fatto che ha più bande di quelle che sono indicate eh, nelle specifiche tra virgolette eh, riportate sul retro dell'apparato secondo me è dovuto al fatto che quelle che sono riportate sul retro dell'apparato sono le bande su cui è presente che so, i filtri eh, per la trasmissione le altre bande si può ricevere ma la trasmissione secondo me è un po' problematica presidente já fez também que h c q contest, Quebec. Italia Azzurro 4 Victor Quebec Sierra Ti ringrazio 5-9 Non ho parole. Chiama stazione Italia, Italia 8, Wischi Romeo Franco stazione valida 5 punti. Italia Zulu 4, Victor Quebec, Sierra, Italia, Zulu 4, Victoria, Quebec, Sierra Italia, Zulu 4, Victor Quebec, Sierra Roger, Roger, 59 reali per te, stazione QRP, penso intorno a 2 watt, grazie. Allora, dunque, ricapitolando la mia opinione su. No, mi devo mettere gli occhiali. La mia opinione su questo apparato, mia personalissima opinione. Dunque, iniziamo dal discorso. Dal punto principale di tutti gli acquisti è il prezzo. Il prezzo è estremamente variabile. E... Fortunatamente l'ho trovato anche in vendita su Amazon attorno a 150 euro, spedizione gratuita, con tutte le garanzie del caso eh, di Amazon che offre Amazon, sostituzione gratuita, reso gratuito, eh, eccetera, sicurezza nella spedizione, però belle infige sono sempre 150 euro. Eh, si trova in vendita anche sui vari siti cinesi Aliexpress, Bangoo eh, poi ce n'è un altro che mi sfugge il nome eh, il grosso problema di questi siti cinesi è trovarlo dentro il sito nei motori di ricerca del, del sito e il prezzo è molto variabile ma tanto variabile si passa da una quarantina di euro ai 110 eh, spedizione mh, se non ricordo male sempre in, uh, incluse e l'apparato è uguale si può trovare eh, sui vari siti con eh, sul fronte dell'apparato un'indicazione della marca, eh, oppure come questo completamente nudo e crudo, eh, simpatico che in alcuni siti qui riportano SOTA, questo ad esempio riporta la scritta SOTA in accensione. Eh, L'utilizzo è molto facile, eh, intuitivo, senza manuale, insomma, ci sono saltato fuori in qualche modo. Non ho ancora trovato il tasto di spegnimento, ma basta togliere l'alimentazione. Eh, Simpatico il case in alluminio. Eh, particolarmente piccolo, eh, può stare in, in un taschino. Mi dispiace che, eh, mancando le istruzioni, non so la piedinatura qui del, eh, del microfono. Quello delle cuffie, ok, intuitivo, sono due fili, anche se li cambia poco. Mi dispiacerebbe fare dei danni con eh, la piedinatura del microfono, ma non penso che abbia il microfono predisposto per eh, la preamplificazione, non penso proprio. Eh, ho provato a scaricare il software di controllo del, dell'apparato, perché sul cavetto, qui si legge, abbiamo. Un QR code e un indirizzo web. Il problema è che il sito è completamente in cinese e con la traduzione automatica di Google ha allora, Anche il software è completamente in cinese. Magari con pazienza si riesce a tirare fuori qualcosa in, in inglese. Eh, difetti. Allora, eh, non è un apparato con cui faccio un contesto. Eh, lo considero un apparato di backup, eh, nel, nella borsa che di solito utilizzo per mettere dentro le, le varie minuterie, eh, l'antenna, i picchetti, eccetera, eh, è una borsa da, da materiale fotografico, secondo me è un buco per infilare questo, lo trovo. Eh, consumo modestissimo, potenza 2,5 W, 2,5 W, il consumo è intorno ai 600 mAh, 500 mA, quindi... Eh, difetti nell'uso, la, la, la rotellina che è un pochettino delicata. Eh, questi bitoni qua non vanno bene, bisogna andarci molto, molto caldi, però niente, niente di drammatico. Eh, quindi, un apparecchietto che se uno lo trova a prezzo modico o ti vuoi togliere uno sfizio che si vive una volta sola eh, va bene, lo prendi. Eh, utilizzo, come ho detto prima apparecchiatura di backup per fare, che so, un'attivazione estrema, dai facciamoci facciamo un'avventura in attivazione estrema. Eh, ovviamente non è di bocca larga di più. Eh, secondo me è meglio utilizzare un'antenna accordata per eh, ogni specifica banda, non che voglio sempre parlare del dipolo, mi va bene anche una verticale. L'importante è che sia accordata, specifica per quella banda mentre un'antena multivanda come un la feed eh, la vedo, la vedo più, più dura, secondo me tira dentro di tutto. Simpatico il fatto anche che abbia eh, modulazione d'ampiezza e eh, potremmo anche provare ad ascoltare eh, 9.610 visto che oggi è domenica, ma eh, ah, in tutti questi apparati, eh, questo, e poi scusate, mh, Questo, che è il True USDX, dovrebbe essere quello vero, eh, che sono cugini, secondo me sono molto molto parenti. Il fatto che qui manchi il misuratore di SWR è proprio dovuto al fatto che la dimensione della scheda è, è notevolmente inferiore e anche i componenti interni. Comunque dicevo che tutti questi apparati hanno dei transistor di potenza eh, non dissipati. Eh, mi lascia qualche dubbio. È vero che quando tu utilizzi questo apparato, apparato non ti metti a fare flanella in, in, in banda stando lì 10 minuti a spiegare la rave e la fava. Eh, però strano che non, non abbia previsto nessun sistema di dissipazione del calore. vero anche che la potenza è talmente esigua. E probabilmente i transistori di potenza sono sottoutilizzati, dovrebbe funzionare tutto durante l'uso di questo. Non sento nessun calore, è plastica quindi, probabilmente, molto isolante. Mentre questo durante l'utilizzo si scalda. Come ho detto, allegherò qualche video. Mi sarebbe piaciuto farlo oggi. Eh, che... C'è poco QRM in banda, quindi volevo fare una prova un po' eh, dettagliata. Mi dispiace, c'è il contest e come ho detto, mi dispiace non inviare il locker perché sicuramente mi dimentico. Eh, quindi allegherò i video di, di, dei QSO fatti nei giorni scorsi. Qualcosa si capisce, funziona. Eh, sono il primo a essere stupito che un cianfrino simile funzioni niente allora 73 da Italia Zul 4 Victor Quebec Sierra vinco quasi sempre è il quasi che mi frega eh, ciao